Ciao a tutti ragazzi, noi siamo Dynamitix e Marco007 Siamo tornati su Paper Mario di Orgami King E nell'ultima puntata abbiamo scoperto il mito del, delle sfere di qualcosa, delle tartasfere E oggi stiamo aiutando dei Koopa a trovarle Quindi prima di iniziare vi ricordo di iscrivervi se non siete ancora iscritti E ora andiamoci dentro No, Questo è l'ultimo video non per oggi, ne abbiamo più. fatti 6 di fila Una tortura Basta! <ride> eh, è ho salvato premere. tre volte Va ah bene, quindi ehm, dobbiamo trovare le tartasfere. Niente, oh, non c'è modo di fare questa cosa. Ti ho detto, forse si andrà da qua dentro, ma più avanti. Vabbè, eh, questi sono tristi, ora possiamo andare avanti di qui. Guarda quante cose ci sono là dietro, questi gilli. Mm, mm, ogni volta, eh, scusa, non uh, posso uh, esplorare qui. Ah, non no. c'è niente. No, non puoi esplorare, ok? Ah, di magni Strong Mario Dov'è yes. Yes. la costa? Oh Non posso Me lo, me lo farebbe fare lui uh. Ah uh. Hai visto? Ok che però, visto? però non... Oddio quanti soldi Todd Visto siamo salvi Allora in poi cerchiamo di sostenerlo Quando va in battaglia Ok Mario che per i y Noi faremo tutti il tutto, tipo per te In cambio di soldi 2 che 3 ci 4, danno 4 5 6 7 8 9 10 11 Che ci danno loro Ricordai per me Y? No? no, Morite uh, E quindi? Sì, e quindi io ho trovato dei Todd, possono andare bene? No, vogliamo <ride> i sigilli? Basta che li accartoci per bene e li inserisci là e direi che vanno bene. Ehm. Um. Ma qui ci siamo già stati. Eh. Però non è così. no cosa mi sa che qui abbiamo già finito, dobbiamo andare avanti. E eh, quindi neanche qui Dobbiamo andare avanti nel senso del nel nel senso viale Di de, de, de, de quelle robe che non mi ricordo mai Nel viale eh, Nel viale non sta apparendo il nome della, della cosa Quindi possiamo andare avanti <ride> e basta Prova a martellare quello però stanno un po' più lontano no, Un po' più lontano così tipo prendi il blocco di cosa Niente Boh non lo so sinceramente Ci ho buttato i coriandoli dentro qui Pure, pure qui dentro ball. Coriandoli. Perché mi diverte uh, Vabbè sono spawnati i nemici ma sono sempre lo stesso Quindi Sparta lasciamo stare Lì c'è un'altra Farfatoad Per risaltarla Non abbiamo ancora e incontrato e una panchina da, un, da tipo un sacco di tempo Sì io c'ho 17 di vita E questa non era una panchina Perfetto Ah e si è la Farfatoad Volevo volare Così è quasi bello volare Quasi, eh. Zitto, Todd, era molto meglio volare prima. I, uccide, gli, uccide. gli origami ti stanno soltanto aiutando. Vedi, mi fanno offerte vantaggiose, perché non dovresti accettarle? Guarda, c'è un camionino, ma che carino. Uccidiamolo. Uccidiamolo. <ride> Boom. Destruore. Wow, wow, cioè, in guardia. O meglio, vieni prima al laboratorio bellico e poi ti metti in guardia. Insomma, non in... Non inguata da me, è io che gestisco. e che io gestisco il laboratorio bellico di Borgo Todd e volevo inviarti a far invitarti a, a farti un salto. È vicino al museo. So. Basta con questi Todd. Ma come sei finito qua su da Borgo Todd? E ora devi rifare tutta la strada? Eh sì, a meno che non conosciate una scorciatoia. Che so magari un tubo più in là. Sul monte belvedere. Un monte belvedere. Perché l'ho già sentito sto nome? Perché l'avevano già detto prima. No, lo sento prima di sto gioco Ad ogni modo, mi sento ancora un po' un cucciolo Quindi torno a casa a, casa, a quattro zampe Spero di in nel laboratorio bellico ah, uh. Vabbè, uh, laboratorio bellico ci torniamo dopo quando. Oh, orgo. quasi mi scordavo Siamo nel mezzo di una campagna promozionale C'è un regalo per chi viene a visitarci per la prima volta Veramente siamo in una campagna vera Quindi affanf, lascia affanf. stare Intendi forse Mario e basta E nessun altro visito Un regalo, hai sentito Mario, un regalo Dobbiamo andarci. Dobbiamo ricordarci di andare a visitare il laboratorio di quel Todd. Prendi nota. Ah oh sì, perché è giusto. Sì, a... però io, io voglio andarci soltanto quando la storia ci porterà a Todd Town di nuovo. Quando il vento mi porta. Poi Todd Town. C'era una freccia da di là comunque, quindi eh sì, bisogna andare di eh, lo so che bisogna andare di là solo che no voglio risolvere un po' di problemi qui. Risolviamo i problemi della gente. Proprio come in Scribelance, cioè, cioè solo che istante. in Scribblance non uccidiamo le persone per risolvere i problemi. <ride> Beh, alle volte. Ci può fare uno speciale per uh, Ecco. Uh. No, proprio una display ci facciamo. Stai colpendo tutti gli alberi del viale o ce l'hai solo con il mio? No, non ho mai colpito e basta. Ecco qual è la risposta. You ah, uh. ok, chi, chi, chi è? Vai, caccia la talpa, caccia la talpa. Talpo Todd. Devi devi coprire i buchi col martello forse. Lo spavento, no? Prova a colpire i buchi. Ecco vedi devi colpire tutti, non ci vuole. Assare. Ah ok. Non lo sapevo. Ah, grazie però, eh. Come si fa? È impossibile! Vai lanciando i coreandoli quindi tipo si spaventa. Ho un'idea, lascia questi due buchi per ultimo, visto che sono vicini. Ok, scusate per il taglio. Ok abbiamo deciso di lasciare quei due buchi tanto sono vicini e quindi posso prendere il Todd quando voglio Easy oh, Ma allora Evelyn tu se l'avessi saputo non ti avrei reso la vita così difficile Ecco qualcosa per farmi perdonare Oddio Che oh. <ride> okay, oh, Non ci interessa okay, vai bro. via Todd Ok vai qua sopra adesso yes, Ok si yes. qui sopra probabilmente Ah non so come hai fatta a non vederlo questo, è lo so. 300 volte più grande di te. Del Todd. Yeeey Tutti gli stronti, stronti, copperty. Strambi? Perché l'hai fatto? Vabbè, tanto. Ok, abbiamo sconfitto qui. Wait, what's that? Innanzitutto was What's that? Ho detto what's that. that? Uh, farfa Todd. Todd Roth. ora posso zampettare quella a mio piacimento ti vuoi unire a me no no um, io salto più in alto non posso zampettare cos'è quella cosa lì un altro Pumba sorpresa caro cacciatore di funghi no ehi ehi ehi Oh oh ehi ehi corri, ehi ehi ehi ehi ehi c'è. ehi ehi ehi ehi e cosa ho tenuto? Drede Sì, probabilmente ho un Todd. ovvero okay, un'esplosione di sì, Todd. Todd. Un'esplosione di Todd, va bene anche. Bene, okay. almeno non parlano. Grazie. <ride> lo sapevo. <ride> Grazie, Mario. Perfetto per allenare gli addominali. Ah, ok, sta facendo una bandiera. Letteralmente, quello è un esercizio che si fa. Se non lo sapevate. Quello stare in, in bilico con sì, <ride> al lato. Stare letteralmente come una bandiera. Ma impossibile. Ah, può sì, fare. era un Todd, non era cerca un C'è qualche. C'è qualche micro. Grazie Mario. Grazie Mario, stavo per fare un mezzo. un super tiro con la mia mazza da sabbia. Ma mi sono distratto e ho finito per fare le sabbiature. Non so che sono le sabbiature, però ok scappa uh, Visto che abbiamo già saltato qualcosa Voglio vedere più attentamente questa parte Ok no l'abbiamo già, fa già fatta solo quella parte Oddio saltato. Ora torniamo mean? da quel Todd Talpa per vedere altre cose Che senso? Prima abbiamo saltato delle so. cose Poi qui c'è pure un Todd Non è caduto Non è caduto stava dentro un buco okay. Ah il sole, il cielo, l'aria fresca, la libertà Ok <ride> It. ok no, non c'era niente E invece E invece volevate No seriamente non c'era niente Bastava soltanto andare qui Appunto volevate. Ok allora non c'è niente Pff. Ok Macho andiamo, Todd Andiamo avanti Siamo ancora a 10 minuti video no, Non ti niente. serviva in realtà quella Sei già pieno Sabataggio uh. perché abbiamo cambiato aria Probabilmente c'è qualche cosa di importante adesso Tipo mm, un dialogo io... con Olivia che ne pensi? No, molto bel vedere, o no? Wow, guarda quel nastro rosso. Arriva davvero parecchio in alto. Oh, mm -hmm. so già dove sta per arrivare questo. Arrampicarsi fino lassù sarà un gran problema, dico, per le tue gambe. Mm. Allora perché non mi porti in volo tu, idiota? Ma chi voglio prendere in giro? Tu sei Mario, ce la farei di sicuro. No. A me non resterà che Mi osservarti il tubo e uno. riflettere sul da farsi Seduta su, in panciole nella tua comoda tasca Ecco, questa è la perfetta descrizione di quello che fa Olivia Vai, cos'è questo? Un Todd, eh, Che cosa voleva fare? Si percorri questo sentiero dovresti arrivare in cima Mario Oh, you don't say Ma Kermin, da quanto tempo sono qui ad aspettarti solo per dirti questo? Ma quindi non ti hanno piegato Sei proprio tu che l'hai scelto di... Din din, cosa? Din din? È probabilmente la musica penso. No, din din, din. aspetta Uh, ho scoperto che qui stanno le notifiche <sussurra> negozi accessori aperti tesori a collezioni di mostra vabbè chi si ne frega It doesn't matter sono ah tipi che tipi. poi qui ho scoperto pure che sta uno per spazio libero per qualcosa stiamo facendo l'aguato non mi interessa io li ignoro completamente sono andati di faccia a terra wow ammasso di foglie wow. i tesori quelli utili non li combattere eh, oddio Odgeo, ok, Mario sta morendo come <ride> vedete. Gli sanguinano gli occhi, infatti. Come, come, come gli mi... sanguinano gli occhi? <ride> Beh, sì, perché questa è la visuale Basta, di Mario. Basta No, non voglio sfidarti. Perché sei così obbligatorio? Senti, perché uso le scarpe buone per questo. <ride> <ride> ok, abbiamo sconfitto. Amici. Abbiamo sconfitto tutti i nemici. E abbiamo ucciso tutti i Todd. Quindi ora stiamo per morire. Perché non appaiono più i cuori adesso che ne abbiamo bisogno? Ecco, tipo quello. Oddio. Oh, cosa? cosa? Sì. Ecco cosa. Ecco una panchina. Oh mio dio, l'ho chiamata praticamente. Oh me mio in eh, ho detto. ho detto che non appare una panchina da secoli. Nello scorso ah. episodio. Ah. Ah. Ah. Ascolta attentamente, lo senti? Il fiume che parla? Stai dicendo splash! Ben detto amico fiume. No, è Olivia, basta drogarti. Non fa bene. Non skippalo, se... di lo di Lo fanno ogni volta che. No, veramente l'ultima volta che sono stato su una panchina Olivia si è stata zitta. Non lo so, i dialoghi li fa occasionalmente, sono tutti randomici. Probabilmente si ripetono alla fine, ogni tanto. Anche gli insetti vanno rispettati, avvicinatevi con cautela ai nostri amici zampettanti. Tendi forse a martellare Todd? Ah ok. Vai, sono no, nemico Spine. E... Comunque sì, possiamo usare il martello e il, um, il salto buono. Ah, poi bisogna gente fare il martello. Un attimo come dovrei senti faccio nel modo faccio nel modo No ah. Senti Morite voi Ferro salto Eh così mostriamo pure Cosa? Ah. Come cosa? Si sono racchiusi nel guscio Para Guarda quanti sì. danni Se non avessi parato ti avrei ucciso però Ah allora, quelli stanno nel guccio, quindi probabilmente no, hanno aumentato la difesa Ma no, probabilmente sono invincibile di... li, li, li scatarrerai via Come il investi No, ok Invece no Non hanno neanche aumentato la difesa, semplicemente quello Vittoria! Wow, solo ho vinto, non ho fatto nient'altro Vittoria! Cioè, quindi mi, mi danno i premi anche se ho perso Yes Oh guarda mm. Uno Todd Uno Todd Todd oh, stupidi, cavallette ci sono tante Todd Ballette. Cavalcod? Caval Che cos'è quello? Un filo d'erba? Pensavo fosse un'altra Todd Ballette. Uccidi. Oh. Ok. Uccidi questi dannati insetti. Grazie Mario. Ancora un salto e mi sarebbero spuntate le gambe, delle gambe vere. Che orrore. <ride> Todd. <ride> le gambe sono normali, ok? Sei tu che sei anormale. <ride> wow. Sono stato una cavaletta per giorni e giorni e non ho imparato un bel niente che spreco di tempo. <ride> ok. Cosa eh. pensi di imparare a essere una cavaletta? Mangiare l'erba. Ah, le potevo stordire. Riuscirò a saltare ancora? Forse sì. Non Forse puoi senza gambe. Ha sal saltato adesso. Ah. Mini boss, let's go. No, non non è. Non lo so, sto scherzando. Oh, uh, però c'è un, un Nuovo un nemico. nemico. Eh. E sono anche ribaltate. Perché sì. Eh, perché sono cadute alla lancia E mentre Allora c'è C'è anche Ferrosalto. il ferro salto Ferro Anzi no sicuro. usa quelle normali Mi sono ribaltati Sono ribaltati ah. mm. Tendere. Vediamo Tendere. quanta vita Tendere. hanno sti cover Probabilmente è già morto No è eh. No nessuno è morto Bene mm -hmm. sei fregato Oh no Ah tuo fiamma. Oh mio dio sei danni con la parata Loro non ti hanno è attaccato è finito è morto, come ha fatto a morire? I bro. I secondo me quello fa, fa un attacco. E poi Funziona così, denied. Avrei dovuto fare il, il ferro salto. Cioè, praticamente non ucciso yes. tutti i miei Yes Wow, quanti coriandoli! Totalmente inutili perché sei già pieno. Ah, uh, quanti nuovi uh, nemici. Puro Goomba. Cioè, prima c'erano solo il Goomba e, e mo' ci sono tutti. Ah, certo che poi i paragumba slidey slidey ok posso slidearli entrambi e poi basta decidi però Slidy slidey ok cioè. ora le battaglie si stanno facendo davvero molto difficili non le voglio usare perché questi muoiono hanno la stessa vita di goomba normale. guarda non hanno la stessa vita di goomba normali quello è più forte sopravvive a 12 12 cosa? secondo me ci saranno dei boost per l'attacco prima o poi questo l'ho già no intendo tipo delle badge come dici tu che ci testata perchè riguarda head bounce head bounce? ah si stanno già rompendo vabbè no. head uh, bounce è prima la testata, uno, due. le badge sono i, i, i tipo il salto di ferro e robe del genere così funzionavano. Diciamo tipo delle originale. spille tipo delle spille aumenta l'attacco un 10% eh, oppure aumenta questo. la velocità di, di cose oppure ti dà una mossa extra per ogni battaglia Poi dicevano uh, in un caso dicevano pure uh, gli effetti cosa? si sì, va bene? Yes. gli effetti sonori sono opzionali però ve li consigliamo in che senso ancora un parano gli effetti sono dicevano un, a, una, a una parte dicevano. Gli effetti sonori prego, sono in spero. Prego, prego, amante risparmio. Taspiccio di fanatici dei buoni sconto e dei mercatini delle pulci. Ok. Tu signore con i baffi, ti avrebbe una farone? Yes! Sì. Che vuoi? Fateli da parte, Koopa! <ride> Vado subito al sodo, quella che ti offre un'occasione irrepetibile, un diamante nascosto nel fango. Cos'è? Cioè mi dà un po' di fango e poi. Mostrate ah. gli occhi e ammira Una sfera mi miracolosa. Grattugia frolla Unica e indispensabile Tendi forse la Tartosfera Una tartosfera la voglio Calma calma signori Ma si dà il caso Si dà il caso Di lasciarsi dare all'entusiasmo Se non la comprirete ora Non potrete comprarla mai più Oddio Basta a parte da 10.000 monete Solo 10.000 monete Per questo oggetto unico e indispensabile compra <ride> Beh, il mio, cioè il vostro giorno fortunato così vi, secondo me dovevi rifiutare effetti però vabbè dai chi se ne frega restarta ora restarta ah! trattosfera verde yay. un articolo venduto da un negoziante un po' lo perché sono tristi tanto gli, gli era Ehi, hai trovato la prima trattosfera ah. e <ride> hai trovato la prima trattosfera del cartomagno per della terra Maldetti. ciro ci pure loro, che la volevano comprare per loro Che diavolo ve ne fate voi di una tartosfera? Lo sto facendo soltanto per la vostra religione stupida Che è per aprire il portale Ah, eh, infatti la religione eh. vostra è stupida L'unica religione è quella di... Ouiji Vabbè, apriamo questo Ouiji proprio, non Ouiji Il bello che sembra... Il bello che sembra che tipo... Fa ah, con la, fa la chiave Ah, carta pestifero Questo è statuete più decenti Ma quella lì c'è... Cioè, c'è spuglio Tombino wow. Moneta Bra, ecco il Bro. Ok abbiamo ah. Beh è un bel tubo luccicante Guarda che graziosa e brillante tonalità di rosso oh, oh oh I know where this is going to mm. Non abbiamo già sentito parlare di un tubo che serve la scorciatoia per Borgo Todd Forse, Forse è questo? questo, certo Aspetta, aspetta Prima di entrare rompi tutto Compressi compre si Fixa quell'albero e quel buco lì No Un attimo quell'albero è da fissare Così mm. Come? Oh, non l'hai visto? Non l'avevo visto Se Non, non l'avrei mai visto io. io Se non ci fossi stato io Sponco Ok, Spong. no, niente Quel buco, quel buco Vorrei ringraziare i miei amici, la mia famiglia, la natura i miei professori E tutti i che hanno creduto in me Senza di voi non sarei mai qui Qui sotto un sasso Ok <ride> ora no, Penso che dovresti non ringraziare nessuno Perché sei lì Uh, qua Brains. Questi sono più facili da sconfiggere Dei Koopa normali Brains. Cioè dei Goomba normali Brains. Ehi Stava. Amicone oh, Un attimo oh, non oddio. posso colpire la schiena No non puoi è praticamente bloccata ah. Sei fregato? Ah no <ride> LOL Ok ora allontanati Che quello ti uccide Ehi buongiorno Ora Si tranquillizza Bonk ma non è che non esce Non credo Ok, sbonk, è sbonk È un po' grande Vai, sbonk Ehi hey. nope. Sbonk Bam, morto, yeee. Niente cazzo, che bello Un yey. attimo, c'è qualcos'altro da, da che mi sono perso qui Non sei entrato nel tubo Ma mi sa mm. che puoi andare là dietro Oh, yeah. <ride> non è servito niente Forse è là, intendo Eh <ride> Un Todd di uno strappo. Sono, sono un genio, però Me ne stavo tutto solo su questo ciglio da una vita. Era bello, avevo un sacco di spazio però. Ora forse è meglio se intorno a casa. Grazie. Prego. Perché vorresti tornare a casa quando hai un ciglio? Un ciglio. Cioè. Cioè, cosa vuoi di più? Già. di una vita, una casa. Devi saltare. Pff, un ciglio. Wow, sempre sempre gli strappi sono a, a, accompagnati sempre ai Todd. Yes. Ehi hey Todd, scendi, non c'è più niente sotto. Lasciatemi brutti sgombri origami, non mi avrete mai, mai! Sgombri Ups, sgombri, ho detto Mario? No. Mario! Oh, stavo male, sei tu, stavo per arrendermi Oh, meno male sei tu, non stavo ah, lo. male Ah, lol, <ride> Ho letto male Cos'è? I figli d'erba che volano mi fanno venire un infarto A me fanno venire in mente i Todd Appunto Perché sono dei tot alla fine figlio. Tutti in questo Ok Quello è palesemente un nemico Quale? Non vedi che si muove da solo il cespuglio Oh, oh no uh. era, era palese Yay. Ok abbiamo Ah ok Chissà mm, stra... che cosa devo strappare via mm. Mm, Quel posto è la forma di, di Poi direi che chiudiamo qui giusto Siamo mm, a 24 uh... e Non penso ci sia un blocco salvataggio eh, vicino dai. Cosa mi dai Andiamo più avanti, se non c'è niente torniamo indietro Ma no. non c'è niente infatti <ride> Ah, questo, questo giustifica il per fatto che i Per tutti gli origami, sono... affascinante anche se è un po' spaventoso. Mm. È lo scheletro di un Koopa Quel poveretto deve essere rimasto intrappolato qui O, for o Veramente forse è solo un tartosso, tartosso Che, che esatto. tiene in mano qualcosa Tarta, sfera gialla, gialla i... Che gialla non è in realtà, è verde App Apparteneva a un tartosso pieno di vita <ride> La seconda che abbiamo trovato Ci mancano soltanto due Posa le tue stanche ossa, povero Cupa. Sei in un posto migliore ora. Invece no, sono oh, ancora nell'iset. Lizet, con borodossa e indignate. Ehi, hey, non sono mica un Cupa, sono solo molto disidratato. Dovrei farmi una maglietta per avvisare la gente. Che vuol dire? Ciao, sono disidratato. Ciao, yes. disidratato. Oh, era mm. proprio felice, non ti dimentichiamo mai, scheletrico Cupa. Lo vedremo Quindi salva nella prossima parte di New Super no. Paper Mario Bros Wii Origami della più avanti Attentiamo. Allora ah, Bastava solo uno Certo in molte situazioni basta uno mm. ah, tutti che Grazie parlano. non scordati dei miei amici Uh, prima di che mi dimentichi Sbomba. mi sta pure un altro che si vede il peggio di qua di, di Mi hanno sotterrato ben bene perché io ero quello di cui avevano più paura. Sì, sì. sì. Ma non mi ha vendetta sarà spiesata là. Wow! Perché non accompagni Mario per la sua, la sua avventura? Grazie Mario, stavo, Là stavano tutti schiacciati come dei funghi. Mi sotterri è ancora di più così. Ma che? Smettila, mi fa il solletico. Ah, mi sta mangiando. Ah, ok, non lo, non lo devi combattere, pensavo quello dove. No, eh. Vabbè, ce ne lo pensa. quel Todd. È morto. Ah! La sua testa! Or is it? Tu! Ora sei la vittima di una maledizione da testa vagante del Todd. Ok. Scherzavo, era solo, era solo piegato a metà, vedi? 10 auto, 10 out, out of 10 10 out of 10 comedy Yes oh guarda c'è un cupa depresso oh guarda c'è un altro tesoro non cadere stavo per cadere esatto ah qui non basta uno e ho finito i no! coriandoli complimenti ma cosa te l'ha fatto? cupa dan, danmi dei coriandoli ti prego fai lo school a quel tipo timido non ti ricordi Cosa? quel bambinico pesce si è pappato la mia preziosissima sfera ah ok Colpisci la canna esamina mi pescare si sì. Sì. vabbè eschiamo ehm. di nuovo vabbè non sei lo leggo si è pappato la, la mia preziosissima Vai. sfera ah ok ti vale aiutami ad aiutarlo? ti posso insegnarti io a pescare uh -huh. vediamo per prima cosa tieni premuto bene zr zl poi usa l per prendere la mira e decidi dove lanciare la lenza quando è tutto pronto muovi i joycon per più veloce più veloce e più lontano arriverà la lenza se un pesce è interessato all'esca cominciare a mangiucchiare, a questo punto devi avere pazienza i pesci piace stuzzicarsi un po' stuzzicarti un po' quando senti che ha boccato davvero allora muovi all'indietro per tirarlo fuori da dall'acqua ma sono tutti i paper smack tranne uno che è un pesce è vero probabilmente è quello che devi pescare yeet, vai Allora così e poi com'è che si tira ah si sì, è vero c'è lol è già sbagliato scusa riprendela la e tira Riavvogli riavvolgi allora tira questo qua che bene fermo fermo ecco ecco presa e poi come faccio a capirlo lo capirai tira non devi spammare Ok, battaglia. Ecco, è sicuro, ovvio. è sicuro è questo male. che c'ha il coso Sì, guarda, è obeso Un attimo È un nemico diverso da questi Sì Ah, probabilmente gli altri sono degli, degli così normali Allora, eh, com'è che si fa? Non ho capito Devo fare il martello Sì, uguale, non importa Sli, No, non ho, non ho capito gli... Lascia stare, ok? Hai già sbagliato tutto Ma oh. <ride> che cosa stai facendo? Non lo so Uh, allora Specie smack, Specie smack Sono Vedi è quello che c'ha la sfera sono diversi solo c'ha la sfera e basta Che non volevo dire però. Lasciamo qua Eh sì C'ha la sfera Yay yeah, è morto mm. Ah non era un, un avverbio e basta <ride> No intendevo quello Intendevo mm, l'avverbio sì, eh, vabbè Ah ok Pensavo fosse davvero una battuta No Oddio sti, sti oddeo, comandi azioni azione vabbè ma perché non li fare a me? Perché sto giocando io e gioco io perfetto. Ma almeno io li prendo bene i comandi Azione No comandi in generale az... az... yeah. Azione è per i poveracci Comandi is for the gamers Sei migliore Mario certo oui, oui, well, Ecco qui Ah è morto solo uno però gli altri Questo è veramente sono blu Trovate nella pancia di un pecce smac un po' troppo.. Vorace, vorace. ci vuole tanta legge. In a leggere che senso vorace? questo è veramente blu? Che la, che la sfera di prima diceva ah, gialla ma era verde. Ah, okay. questa è la terza. tarta sfera! Grazie per aver recuperato la mia sfera fortunata. Già in realtà lo sapevo che non era proprio mia. Potresti riportare al tempio e magari già che ci sei non dire a nessuno dove era finito. Ok, allora non è tanto difficile farlo. Uh, ok, no coriandoli, coriandoli, coriandoli, coriandoli Eh sì, dove li prendo? Li prendo dalla barriera comunque dall li prendo ora quanti ce ne sono in giro Ah, comunque se, se do un colpo a A quello che voglio riparare con i coriandoli Prima di ripararlo del tutto uh, Si forma un buco, solo che quel buco non significa niente Vedi? Yeah, meno quello male che ho fatto eh. prima Ok, prendiamo questo tesoro e poi finisce l'episodio Troncorista Wow sì. Tronco corista Battute originali Con la carta e con gli alberi. Non buttare via i Perché Che c'entra diciamo. la carta in, questo, in questa battuta? Perché le fanno anche con la carta. Cosa? Niente, lascia stare. Cosa ne fanno anche con la carta? Nella prossima parte di Super Paper Mario. Si, sì, vabbè, Paper Mario di origami. <ride> sì. scaleremo questo monte belvedere. Eh, niente. Quindi ci vediamo alla prossima. Ciao. Ciao.